allora allora come ben sapete ieri è uscito il mio primo libro quindi state attenti domani ore se non ho sbaglio ore 17 uscirà il video delle spiegazioni perché cosa comunque il link di, del mio nuovo libro ve lo lascio giù in descrizione andatelo a vedere eh, ci tengo ci tengo anche voi che lo vediate eh, quindi, spero solamente che lo compriate domani alle. Che, che, che era detto no, lo so, mi sono già dimenticato l'ora. Potrebbe uscire pure un piccolo pezzo di spoiler, no, non c'entra di questo. As si, c'entra un po', ma c'entrano anche i miei vari progetti futuri. Perché? Perché anche non è più iniziata la un progetto quello previsto di quest'anno per adesso, il primo settembre e varie spiegazioni così quindi io vi ho lasciato questo piccolo video proprio per questo rifletteteci domani ore 17 ma secondo me voglio io mettere il video lo stesso ve lo scrivo giù qua oppure qua ore ore tot mi trovate con una premiere su youtube Ah, uh, io vado che devo registrare.